Piazza San Giovanni in Laterano oggi, Era, eravamo quattro amici al bar, ma no dai, questo è quello che vi racconteranno i TG nazionali. Piazza Gremita, la capacità della piazza è di 150.000 presenze e quindi niente, stasera racconteranno un'altra manifestazione, diranno che eravamo un gruppo di terrapiattisti di complottisti, diranno tutto quello che vogliono. Noi diciamo che siamo una moltitudine di persone, siamo quella parte dell'Italia che ha deciso di non arrendersi, quella parte dell'Italia che ha deciso di dire no al Green Pass, no alla dittatura, sì alla libertà. piazza San Giovanni Laterana a Roma qualcuno stasera racconterà di una piazza spopolata con qualche negazionista e pochi terrapiattisti. Noi viviamo dentro un paese dove il circuito mediatico ha completamente perso il senso del limite. Sono meri strumenti in mano al potere che non hanno nessuna intenzione, nessuna voglia e forse hanno perso anche l'abitudine a raccontare i fatti. Ecco, sono soltanto dei degli incubatori di paure ma noi non abbiamo paura di loro conosciamo la loro malizia e questa risposta di popolo dimostra che saremo noi a salvare la democrazia in questo paese oggi deturpata da un'oligarchia finanziaria che ha mostrato il suo volto più feroce. Guarda io tendo a non curarmi francamente di quello che è la stampa mainstream anche perché il tono del dibattito è in maniera artata veicolata da queste persone quindi noi dobbiamo uscire completamente dal loro paradigmi e sostanzialmente andare per la nostra strada. Quello che dicevo e che ribadisco ora è il contrario, questa è una, una piazza animata da uno straordinario sentimento di consapevolezza individuale di persone che stanno facendo un percorso di crescita. Soprattutto La piazza spontanea. Spontanea ma non spontaneistica, quello volevo dire, il percorso individuale non, non irregimentato dall'alto ovviamente e, e questa consapevolezza individuale è messa al servizio di questo movimento che sta nascendo, che sta crescendo e che credo non si arresterà, anzi crescerà giorno dopo giorno. Illudendosi di essere liberi, possono stare seduti comodamente a casa davanti alla TV ad un recarsi di menzogne. Resistete, costi quel che costi. Che cazzo non abbiate in paura, in paura, in paura. paura, diceva un papa, oh, oh, papa Moitila, non abbiate paura, insegnanti, non abbiate paura, se non vi permetteranno di entrare in classe denunciate, medici, non abbiate paura, unitevi e venite allo scoperto, lavoratori costretti a vaccinarvi, non abbiate paura, resistete, chiedete aiuto ad avvocati e se perderete il lavoro, tutta Comunità, dovrà essere pronta a sostenervi ad aiutarvi in segno di solidarietà non dobbiamo lasciarvi soli chiedete aiuto cari studenti non abbiate paura se vi impediscono di entrare bisogna ora costruire vivere già in quella nuova umanità che sta arrivando in un lungo viaggio che ho fatto in tutta Italia per parlare di... grazie a Tiziana Grazie. Io sono qui oggi come libera cittadina per esercitare i miei diritti previsti dalla Costituzione e non rappresento alcun partito. Io sono qui oggi e ho deciso di partecipare a questa manifestazione perché il momento storico che stiamo vivendo è di una gravità senza precedenti. E a chi mi dice che manifestare è inutile, io rispondo che manifestare è un po' come denunciare un diritto a puoi scegliere se farlo oppure no, ma se lo fai hai qualche possibilità di uscire dall'ingiustizia. Se non lo fai hai già perso e che ti sei già arreso e ancora a chi mi dice che manifestare è inutile io ricordo che il primo atto che ha compiuto Gandhi per liberare il proprio paese è stato quello di manifestare, perché Gandhi sapeva che il primo atto di disobbedienza civile è quello di manifestare e Gandhi stesso ci dice che cosa significa atto di disobbedienza civile. La disobbedienza civile è un dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico o corrotto e il cittadino che scende a patti con un simile Stato diventa complice di, quel, di quella corruzione e di quel dispotismo. <ride> Grazie. Ieri ho chiamato una mia amica e lui ho detto che oggi sarei stata qui. Lei è impazzita, si è allarmata tantissimo. Mi ha detto ma tu sei pazza. Tu hai un buon lavoro, una carriera assicurata, da domani non ce l'avrai più forse, rischi di perdere tutto, perché cosa? Tanto il male ha già vinto, che cosa devi fare? E io le ho detto no, il male non ha vinto, perché il male nella storia non ha mai vinto, e questo ce lo ricorda sempre grandi. Perché l'amore e la verità hanno sempre trionfato, anche quando sembrava impossibile. E allora già vinto perché Gesù, tutte le vittime di genocidi, Falcone, e Borsellino hanno fatto la fine che hanno fatto, una bruttissima fine e io le ho risposto o meglio avrei voluto rispondere e parlarne della morte ma poi ho pensato che avrei dovuto darle delle prove piuttosto aleatorie e allora visto che sono una donna concreta e pratica le ho risposto semplicemente no il male non ha vinto perché se il male avesse vinto noi oggi non saremmo qui perché ci saremmo già estinti e allora io oggi sono qui per dirvi, anzi per ricordarci che esistono i divergenti coloro cioè che la pensano in modo diverso dal pensiero dominante e nonostante questo hanno lo stesso diritto di tutti gli altri di esprimere il loro pensiero. Io sono qui oggi. Libertà avete ragione, avete ragione. È vero. La Costituzione e ricordiamoci sempre che erano in minoranza anche i primi cristiani, i primi partigiani e tutti coloro che si sono opposti ai regimi dittatoriali erano in minoranza, sì, però hanno avuto il coraggio di fare ciò che è giusto non ciò che è più conveniente e anch'io avrei potuto fare ciò che è più conveniente e quindi fare come la maggior parte delle persone farmi rilasciare con estrema facilità questa tessera di discriminazione, questo marchio di discriminazione e invece ho scelto di andare contro i miei interessi, contro solo l'apparenza, perché in realtà quello che oggi è un male per pochi, domani sarà un male per tutti, perché tutti noi che ci piaccia o no, un, un certificato Un certificato che non ha alcuna base scientifica e questo ce lo dicono dati reali, dati che arrivano dai media di Israele, dell'Islanda, dell'Australia, dati che ci dicono che i vaccinati si ammalano, contagiano e a volte si ammalano anche gravemente, come tutti gli altri. E questa cosa dovrebbe essere chiara anche in Italia, visto che il primo caso eclatante lo abbiamo avuto a luglio di quest'anno, quando dei 360 membri dell'equipaggio Amerigo Vespucci, la nave militare, tutti vaccinati, alcuni di loro si sono contagiati e ammalati. E allora io oggi sono qui per dire che sì, è vero, esiste un virus pericolosissimo e potentissimo che si chiama paura. La odio, divisioni sociali, stupide etichette e la paura. E allora noi tutti insieme dobbiamo superare questa paura, perché è sempre la paura che disintegra la libertà. E che senso ha una vita senza libertà e dunque senza dignità? E allora io oggi sono qui anche per ricordarci una cosa fondamentale, che noi dobbiamo tornare a informarci sul serio perché il presupposto indispensabile per l'esercizio di qualsiasi diritto e libertà è informazione libera, quell'informazione che se esistesse nel nostro paese, nei media mainstream, oggi qua le televisioni dovrebbero riprendere in diretta questa manifestazione. E invece no, non ci sono. Sapete perché non ci sono le televisioni? mega maestrini perché sono troppo impegnate sono troppo impegnate a trasmettere gli spot governativi perché non dobbiamo mai dimenticarci che il governo ha stanziato moltissimi soldi per tutte quelle radio e per tutte quelle televisioni disposte a trasmettere gli spot creati dal governo addirittura gli orari indicati dal governo e allora soltanto in un modo alla rovescia questa propaganda può essere chiamata informazione e allora io oggi sono qui per ricordare a tutte le forze dell'ordine che noi abbiamo giurato sulla Costituzione. a limitare il diritto al lavoro, il diritto alla libertà, il diritto alla circolazione, il diritto alla vita sociale di un cittadino. Come si fa? Non è possibile, perché bisognerebbe cambiare la Costituzione. E a chi ci dice che noi forse dell'ordine siamo chiamate a far rispettare le leggi, io dico che è assolutamente vero. Peccato che il Green Pass italiano sia assolutamente illegittimo perché viola l'articolo 36 del decreto 953 dell'Unione Europea, istitutivo del Green Pass. E quindi è il Green Pass italiano che è illegittimo perché le norme europee, i regolamenti europei sono fonti di diritto sovraordinato rispetto alle fonti di e allora uniamoci tutti insieme per chiedere adesso la revoca di questa tessera verde. E forse il motivo principale per cui io sono qui è per chiedere a tutti voi di unirci. Perché soltanto se noi ci uniamo, soltanto se noi uniamo le nostre energie, possiamo illuminare una via per un mondo migliore. E anche coloro che sono rimasti indietro, potranno scorgere quella luce e raggiungere. Quando loro saranno impegnati a aprire la porta dell'inferno, mi riferisco alla nota di che si chiama di scuovere il cuore male, cosa accadrà se molti milioni di italiani dovessero decidere di rimanere a casa e di dire no alla tessera verde? E cosa farete? Che cosa farà l'Italia? davvero perché sono molto emozionata. Vi ringrazio per avermi ascoltato e voglio lasciarvi con una domanda. Che cosa temono, gli unici? Intanto noi proviamo a sentire le voci di dentro, proviamo a sentire la voce anche di chi ha fatto qualche chilometro. Vengo da Napoli, rappresento un'associazione nazionale di un giornale, tra poco inizieremo un'attività televisiva di appoggio a questa battaglia che è una battaglia storica per la risurrezione del nostro paese che deve risorgere dalle macerie nella quale è stata praticamente rovinata dai nostri attuali governanti, degli indegni governanti che hanno usurpato il potere stuprando la nostra Costituzione che deve necessariamente essere tutelata e difesa e a difesa dei valori costituzionali noi daremo tutti, tutto noi stessi e ci batteremo affinché questo governo sia rispedito là da dove è venuto.